Non ho tempo per il rancore, è già alta la tassa che pago ai pranzi di parenti, e vado volentieri l'appartamento con le spalle dell'odio per aprire il primo che passa. MEZZI FINI Ho sbagliato vita, indicazioni affidabili ma ho sbagliato vita, le fici delle parole mangiate, hanno inquinato le acque, dove sognavo notare. Se la vi, non esiste problema che la morte non possa risolvere. Vivi grato, perché tanto rancore. Per le parole tra i denti, stuzzica emozioni. Spillo la vita. Assillante questa confusione dei mezzi con i fini non c'è vita senza amore non c'è vita senza lavoro non c'è vita senza ideale non c'è vita senza fede mangiati vivi dai souvenir chi parla per primo parla due volte immagino un altro come me timori illusioni, brividi, sorrisi, calci e bestemmie, e pulsazioni. E so, non sono io a parlare di lui. Perché mai lui dovrebbe fare altrimenti? Io io voglio volare con le mie ali, senza alcol come carburante, fumo per fare scena, amici, sconti committiva sul dolore quando ti lascerò non sarà per un'altra donna non rimpiango il tempo perduto ma le emozioni non vissute non ho più tempo per non vivere per finire in tacchetti ricordi soccorso Finché sono in errore, la luce cerca occhi per farsi vedere. Per questo organizza duelli col buio. La luce cerca cuori per farsi ascoltare. Ecco il motivo dei muri. Messi lì perché la luce ci si possa scontrare. E da me, farsi soccorrere. Dio sole. Servizio pubblico. Pubblica pubblicità per comitati d'affari. Notizie di informazione, gossip di copertura. Titoli di prima pagina. Condanne in primissimo grado. La realtà è dove te la crei. Il tempo non esiste. Camminerò fin lassù per tagliare il filo dell'orbita. La Terra sarà libera dal ricatto del Sole. Che dà vita. Che dà morte, deciso l'essere umano. È una decisione, la decisione che lo divide dall'essere macchina. Fino a domani, questo è l'ultimo giorno di vita. Lacrime amare Preferisco essere solo veramente Che in mezzo alla gente Se la convinzione nasce da un'abitudine Nessuno ci ha interpellato Regia Ricordi passati Scene montate per film futuri Voci amate Colonna sonora dello scorrere quotidiano il tutto ripreso e girato per l'effetto placebo contro il vuoto delle notizie in primo piano. Mai. Non finisco mai le mie poesie. Do a te l'onore della morale. Gocce nella mente. L'inganno desidera una sola cosa. Che l'occhio si abitui Gli elefanti passeranno come formiche Nel tunnel della normalità Grazie Ciao ciao